Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del catechismo di San Pio X. E come tutti sanno, il ciclo di catechesi è a me particolarmente gradito, che purtroppo a dei tempi al momento cadenzati, un po' forse troppo distanziati nel tempo. Come già detto in altre circostanze, cercheremo piano piano di... Organizzare un po' meglio eh, il tempo che il Signore ci mette a disposizione, cercando <ride> di fare sempre meglio, appunto. Allora, in questo ciclo siamo arrivati la volta scorsa all'analisi del. siamo nella sezione dedicata ai comandamenti, che è la seconda parte del Catechismo, e in particolare stiamo, abbiamo fatto la volta scorsa lo eh, spinoso e scabroso argomento del sesto comandamento. Quindi, oggi. Ripartiamo dal settimo e poi l'ottavo, poi il nono, poi il decimo, vediamo se riusciamo eh, con questi comandamenti che sono abbastanza, abbastanza facili perché il settimo e l'ottavo hanno diverse diciamo, connotazioni anche da codice penale, quindi eh, il settimo specialmente almeno a livello teorico è presente abbastanza nelle coscienze delle persone, anche se forse non in qualche dettaglio sfumatura che andremo a vedere. Seguiamo come sempre il testo con poi qualche piccolo commento. Riprendiamo qui dal numero 203, siamo al settimo comandamento che dice così. Li leggo tutti, sono tre numeri relativi al settimo comandamento e poi proviamo a eventualmente aggiungere qualche piccola parola di commento. Che cosa che ci proibisce il settimo comandamento non rubare? Il settimo comandamento non rubare ci proibisce di danneggiare il prossimo nella roba, perciò proibisce i furti, i guasti, le usure e le frodi nei contratti e nei servizi e il prestar mano a questi danni. Che ci ordina? Il settimo, Il settimo comandamento ci ordina di restituire la roba degli altri, di riparare i danni colpevolmente arrecati, di pagare i debiti e la giusta mercede agli operai. Chi potendo non restituisce o non ripara otterrà perdono? Chi potendo non restituisce o non ripara non otterrà perdono, anche se a parole si dichiari pentito. Ehi amici cari, ogni volta che leggo queste cose <ride> ho dei piccoli sussulti di congolamento interiore, perché eh, il grande Sampio X, molti di voi sanno, e tra chi sta seguendo la diretta, non pochi erano anche presenti a quello che vedo, e siamo appena reduci dal da uno splendido pellegrinaggio sulle orme di San Pio da Pietrelcina. Voi pensate che San Pio da Pietrelcina, di San Pio X, disse queste parole? E lui per un certo tempo ha vissuto, perché è nato nel 1887, quindi San Pio X, mi sembra che sia diventato Papa nel 1903 o nel 1904, sì, credo, eh, quindi Padre Pio aveva 15 anni, quindi se lo ricorda, eh, e lui diceva di San Pio X non è da quando esiste il ministero petrino non è mai non si è mai seduto sul soglio di Pietro un papa più santo di lui. Quindi autorità di, <ride> di San Pio da Pietrelcina relata refero, ecco, poi certamente come si dice, ai posteri l'ardua sentenza e soprattutto a Dio il giudizio. Però, quello che ha fatto San Pio X, per quanto mi riguarda, con il catechismo, con la lotta, lui è riuscito, fino a quando c'è stato lui, a, a stroncare il maledetto modernismo che adesso ormai ha ripullulato, e infesta e appesta dappertutto, e fece le grandi riforme liturgiche, no? eh, eh, consentì la comunione ai bambini, molto piccoli, eh, inaugurò, eh, incoraggiò la comunione frequente e anche quotidiana, queste sono solo alcune delle cose che ha fatto San Pio X, eh, meravigliose insomma. Solo per aver scritto il giuramento antimodernista, secondo me, <ride> è già santo, però, ecco, solo per aver fatto quella cosa, è eh, proprio santo subito. Allora, volevo far subito notare una cosa. Domanda, avete sentito parlare in questo settimo comandamento delle tasse, per esempio? Perché molta gente pensa che il discorso delle tasse sia un discorso del settimo comandamento, ma non lo è. Avete sentito dire soltanto una parola sulle tasse? Non è un discorso di settimo comandamento perché le tasse, secondo la, dottrina, la sana dottrina cattolica, eh, che, che tra l'altro, attenzione, qui tutti quanti questi comandamenti, se uno li, li, li va a, a ripercorrere, delle tasse non si parla proprio, eh? quindi, eh, se non indirettamente, perché l'argomento tasse è di quarto comandamento, cioè il potere che hanno i superiori a noi in autorità di darci delle norme perché le, le, le tasse si pagano per legge e la legge viene emanata e ci vincola da, da, da chi è superiore rispetto a noi ecco. però come ben sappiamo il potere dell'autorità su di noi è strettamente legato alla giustizia e perché non possiamo, non, non ci possono chiedere più di quello che noi possiamo o dobbiamo dare. Sull'argomento tasse ci sono tanti casi limite. No, eh, io eh, so di situazioni, eh, per esempio, che questo tanto per farvi capire: no? se tu c'è una persona che ti dice, Guardi, eh, padre, io ho un esercizio commerciale, lavoro solo io. E ovviamente il locale è in affitto ci sono le spese e c'è una famiglia da campare con il regime fiscale che ci sta adesso se io scrivo tutto chiudo perché se no riesco a pagare le tasse e le spese non mi ci avanza niente per me io non rispondo a questa domanda no? perché è una domanda retorica domando a voi che cosa bisogna fare in quel caso? Fallire? Perché quando c'è un problema, come dire, di... Eh, problema certamente reale, anche in Italia, di eccessiva pressione fiscale, cioè, se questa ti, ti va a mettere con l'acqua alla gola nel fatto che tu cioè, ti, ti, ti trovi con il conflitto di coscienza, se pago le tasse fino all'ultimo centesimo, eh non mi avanzano per me, che faccio? Quindi, capite, no? Quindi, è un'imposizione che è dovuta, in forza del principio di, di autorità, ma che è soggetta all'equità. All'equità. Ecco. L'equità media, diciamo così, che è stabilita, secondo varie posizioni di vari studiosi, cioè lo Stato ti può chiedere legittimamente fino a un terzo di quello che è il tuo, ma non di più. È già tanto. Perché cioè, le tasse non sono, cioè, ti lascio la tua coscienza, se vuoi fare le non la fai. No, no, le tasse bisogna pagare le punte e basta. Non è che, perché se non le paghi, ti viene l'ufficiale, ti te, te, te, te fanno una cartella esattoriale e poi ti viene l'ufficiale giudiziario e ti pignora i beni. No? Ecco, va bene, comunque. Questo per far notare, no? perché molta gente pensa che le tasse siano argomento de settimo, ma non lo sono. De settimo riguardano i rapporti, come dire, tra pari, interpersonali, quindi non il rapporto tra il singolo e l'autorità relativamente all'aspetto, diciamo così, economico. Furti, usure, frodi nei contratti e nei servizi, oppure prestare mano a questi danni. Allora, la cosa più frequente, i furti, penso che siamo tutti quanti consapevoli, no? l'usura è un peccato molto grave evidentemente voglio sperare che nessuno delle persone che ascoltano queste categorie si, si trovi in queste, in queste cose no? però un pochino più frequente eh, sono le frodi nei contratti e nei servizi e io insomma ho fatto in passato un certo tipo di, di lavoro bisogna soprattutto fare a eh, attenzione alle frodi quando capitano che ne so, incidenti, le assicurazioni oppure che ne so, eh, i sotterfugi per andare a eh, ottenere anche dallo Stato concessioni, monumenti, queste cose non si fanno, quindi la frode, quindi il dire il falso per trarne un profitto economico non lo dobbiamo fare, è peccato, serio, ecco. e, e qualora lo si sia fatto, dopo andremo a vedere bene il 205 perché è molto importante, tutto quello che si è illecitamente percepito bisogna restituirlo o darlo in elemosine. Io non voglio, adesso stiamo facendo una catechesi come dire dottrinale dogmatica, no? quindi non voglio andare a ricorrere all'autorità alla, all di una rivelazione privata tra l'altro di, di una santa mistica ancora non canonizzata no? Ma io personalmente tengo molto attendibile Maria Simma e le ne sono detto che guarda che quando ti trovi dall'altra parte anche un centesimo non, che, che tu non hai titolo per, per averlo, titolo vuol dire onesto lavoro, donazioni ricevute eredità e cose del genere quindi rendite da beni immobiliari tutto quello che è onesto è il nostro signore ti chiede fino all'ultimo centesimo eh? e se non è riparato te lo chiede in purgatorio così stesso discorso maria simma diceva per, per le messe no quante messe obbligate hai perso? 300? Non sei è andata a messa, che ne so, per 6 anni. 52 domeniche più, 8 di più 6 di presenza, sono 58 messe obbligatorie, cioè abbiamo l'anno. Eh? Non sei è andata a messa per 10 anni, sono 50. 80. Maria Simma dice, ogni messa obbligatoria che hai persa, anche se ti sei confessato, sono guai dinanzi alla Divina Giustizia, a meno che non la recuperi. Quindi mettete in testa che se hai perso 580 mesi devi andare a messa 580 volte non essendo tenuto, quindi nei giorni feriali. Non lo vuoi fare e poi eh, te ne farà in purgatorio in maniera un pochino più impegnativa. Allora, il settimo comandamento inoltre ci ordina di restituire la roba degli altri perché non c'è soltanto il, regalo di, il, il, il, il reato, che è anche un reato di furto, ma c'è anche l'approvazione in debita quindi una cosa che mi viene data io me ne approprio e la considero come mia ho i danni colpevolmente arrecati altre cose cioè, eh, cioè se, se, se a causa mia questa roba anche da codice penale no? Il classico esempio no? esco da un parcheggio do una botta a una macchina e io non me ne posso andare perché a quello io ho fatto un danno Sapete tutti quanti che si lascia il numero di telefono sul parabrezza eh, o qualcosa del genere, se uno non può stare, perché quel danno bisogna bisogna risarcirlo. perché che me ne posso andare? Altra cosa importante, pagare i debiti. Pa meglio non farli i debiti. Cioè, io suggerisco sempre di non fare mai spese o operazioni tali cioè, evidentemente sono un poveraccio si deve comprare la casa col mutuo, questo è un altro discorso questo qui, no? Ecco, però in, in, come dire, imbarcarsi nei debiti è un guaio specialmente poi quando, se mi permettete insomma, queste cose qui chiaramente eh, vanno anche a finire sul legale, no? però ve lo dico per esperienza, io ci ho lavorato purtroppo eh, tanti anni fa eh, anche con le banche, non ci lavoravo io, ci lavoravo lo studio dove lavoravo io. Cioè con le banche diventa un incubo poi, eh? perché diventa veramente eh, un incubo. Quindi. E i debiti vanno pagati. E attenzione, la giusta merced agli operai, non soltanto, attenzione, che questo, se c'è qualche, qualche, qualche persona che abbia dipendenti, che non li paga, tutto e fino all'ultimo centesimo, e manco 30 secondi dopo rispetto al termine fissato, passa il guai con la divina giustizia. Questo vale, soprattutto, poi per le grandi catene. Perché eh, dice, io non ho i soldi per. Io ho sentito dire tante volte dipendenti di, di aziende: dice, eh, Sono ritardati gli stipendi perché il titolare ci ha detto: Non c'è soldi per pagarti. Dico: Eh, non c'è soldi per pagarti. Vai in banca, fai un prestito, mi paghi e poi li restituisci alla banca. Non è che io, povero lavoratore dipendente che con quei soldi ci devo mangiare, te posso fare da banca. Hai un'attività, figlio mio, io sono tuo dipendente, prima paghi a me e poi tutto il resto. Non mi hanno pagato, mi dispiace. Ma non è che se al datore di lavoro non l'hanno pagato, non mi hanno lavato, non mi hanno pagato, e mo paghi tu, paga, paga il dipendente. Eh no. È una disgrazia che non ti hanno pagato, certamente, ma guardate, attenzione, eh. cominciamo dai dipendenti. Chi non paga i dipendenti passa i guai grossi, con la divina giustizia. Se lo metta bene in testa, eh. Grossi. E la stessa cosa però vale anche nei rapporti orizzontali, cioè io vi invito ad abituarvi, cioè se qualcuno fa un lavoro per voi, cioè viene un operaio e te mette a posto eh, la casa, finito il lavoro prendi i soldi e lo paghi fino all'ultimo centesimo. Così vale per tutti. L'elettricista, eh, che ne so, ecco. I debiti si pagano, cioè facciamo sempre in modo che sull'argomento sterco di satana, quindi soldi, perché non è tanto difficile, lì bisogna essere, figlioli miei cari, irreprensibili. Pagamento dei debiti, onestà, quindi fuggire qualunque tipo di frode, non fare i furbetti, restituire i soldi, Stop. Ecco. Mi raccomando su questa materia, anche perché qualunque sgarro fatto su questa cosa, cioè, per esempio, se a un confessore vanno a confessare che uno ha fatto una frode all'assicurazione, per esempio, e si è intascato 1500 euro non dovuti. Questo è nell'ambiente forense, ecco, chi come dire, fa fare i soldi frodando le assicurazioni, si paga, si, si chiama in termini di spregiativo, in molti lo sanno, parafangaro. Ecco, Queste sono reminiscenze arcaiche. Tu quei soldi che, che fai, se, se non li puoi materialmente restituire, li devi dare tutti quanti nell'emosina fino all'ultimo centesimo. Questo vale per qualunque cosa noi abbiamo percepito che non ci spettava nessun titolo, specialmente le volte in cui eh, per fare questo ci abbiamo messo del nostro, quindi ce ne siamo accaparrati in qualche modo, facendo i furbetti. D'accordo, così pubblici trasporti o cose di questo genere, mi raccomando i biglietti si pagano. Eh. <ride> Quando si lavora in un posto, cioè... Su questo si sia molto molto scrupolosi, cioè, faccio le fotocopie, no, non fa nessuna fotocopia, cioè, le fotocopie le fai se il datore di lavoro ti autorizza a farti delle fotocopie per uso privato e anche quando si è dipendenti statali, perché non è che dopo, cioè, capite, dopo uno si è che stanno un sacco di di tasse, però non è che siccome un dipendente statale frega tutto, col principio di siccome questi mi prendono troppe tasse, compenso e mi frego tutto, mi faccio 500 fotocopie, che ne so, adesso mo, con i telefoni cellulari un po', un po' meno, ma una volta telefonate fiume eh, dal luogo di lavoro, cose di questo genere, non si fanno queste cose qui, eh, che ne so, infermieri che, che se fregano le, le, le, le, le, le siringhe, i farmaci, non si fanno queste cose qui. Eh. Pensate i santi com'erano, il curato d'Arz chi se ne scorda certe cose. No? Quando uno legge, io ho letto diverse biografie del curato d'Arz, la più bella è quella del Trosci. Se non ricordo male, allora, che aveva fatto? Siccome c'aveva un pochino di gente che eh, rubacchiava intorno alla canonica, lui diceva un albero, non mi ricordo di quale frutto. Si era accorto che qualcuno ogni tanto andava a rubare il frutto e per non mandarlo all'inferno in purgatorio, sapete che ha fatto? Ha preso e ha tagliato a zero l'albero così. Non, non, non mi ruba più nessuno, togliamo l'occasione di peccato. Quindi i santi erano così. ecco. Quindi, massima attenzione su questo argomento. Ricordiamo l'episodio evangelico di Zaccheo. Zaccheo ci ha dato nostro Signore, ma do la metà dei miei beni ai poveri. E se ho affrodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Zaccheo quattro volte tanto era un eccesso, diciamo così, di <ride> spirito penitenziale. Ma quattro volte tanto no, ma quello che ti sei ingiustamente preso sì, lo devi restituire. Io sconsiglio anche, sconsiglio vivamente, di eh, appropriarsi di cose trovate in giro, insomma. No? È vero che meglio evitare, secondo me. Ti posso mettere un consiglio? Trovi 50 euro in giro e non sai di, di chi siano e dalle che ne so eh, mettile dentro la cassetta di una chiesa dalle al primo povero che incontri non lo so e ovviamente se si trova un portafoglio o roba di questo genere Se prende i documenti e si chiama il proprietario Cioè, mi raccomando amici miei cari eh, quindi facciamo, facciamo massima, massima attenzione a queste a queste cose, se ti accorgi, io ho degli esempi di persone che hanno edificato, cioè, ti accorgi che se andavo al supermercato, che ne so, eh, scontrino era 15 euro, tu gli dai, gli dai 20, adesso non succede più perché ci stanno i pagamenti. Eh, L'ultima volta che stai sui, ai supermercati, da tanto tempo che ci andavo, Mi so cioè mo, mo, mo, sti cassieri cioè tra carte che strisciano e soldi che comunque si ripiena la macchinetta e, e te sputa il resto non si possono sbagliare no? ma se qualcuno se sbaglia cioè perché esiste ancora che ne so eh, il, lì, il negozietto come dire tolo, tolo, non ci sono queste cose infernali cioè se ti fanno lo scontrino e quel poveraccio cioè è 15 euro tu gliene dai 20 e quello di resto se sbaglia te ne dà 15 anziché 5 se tu ti accorgi, ti metti la strada sotto le gambe, vai lì e lì ti dai. E quando vengono fatte queste cose, c'è gente che gli si poteva dare l'olio santo, dice mai è successo, mai vista una cosa del genere. Perché se hai sbagliato mi metto in tasca. non te li metti in tasca, non sono i tuoi. Se non ti accorgi, però se ti accorgi, oppure non devi fare il furbo, devi fare finta di non essere d'accordo, tu li devi restituire quelle cose. Quindi su questa materia è meglio, come dire, non avere debiti con nessuno, dice San Paolo, se non quelli dell'amore vicendevole. D'accordo? Ecco. Chi potendo non restituisce o non ripara... Non otterrà perdono, anche se a parole si dichiari pentito. Mitico San Pio X. Andiamo all'ottavo comandamento, numero 206, 207, 208, tre numeri anche per questo. Che ci proibisce l'ottavo comandamento di non dire, non dire falsa testimonianza? L'ottavo comandamento non dire falsa testimonianza ci proibisce ogni falsità, e il danno ingiusto dell'altrui fama, attenzione, perciò oltre alla falsa testimonianza, la calunnia, la bugia, mo ne vediamo una per una, la detrazione o mormorazione, la durazione, il giudizio e il sospetto temerario. Oh, questi li andiamo a vedere uno alla volta. Dopo, che ci ordina l'ottavo comandamento. L'ottavo comandamento ci ordina di dire, attenzione a queste parole, eh, a tempo e luogo la verità e di interpretare in bene, possibilmente, le azioni del prossimo. 208. Chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandolo falsamente o sparlandone a che cosa è obbligato? Chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandolo falsamente o sparlandone deve riparare per quanto può il danno arrecato amici miei cari eh, qui <ride> allora l'ottavo comandamento proibisce ogni falsità per cui la menzogna è sempre peccato anche quando è bugia di scusa e San Tommaso dice anche quando è bugia di scherzo, non si dice la bugia nemmeno per scherzo. C'è cioè, un aneddoto famosissimo no? Eh, di San Tommaso, che a un certo punto, eh, lui era una persona molto, molto riservata, molto, molto taciturna, molto austera, no? Eh, una bella presenza perché sembra che ci avesse qualche, non è che era un mangione non ricordo male, lui addirittura faceva una penitenza terrificante, nel senso che si, mangio, si mangiava gli avanzi dei, dei frati, in no? quei tempi dove sicuramente le norme igieniche non è che erano così come oggi, era una bella penitenza, no? Ecco, vabbè. Comunque, una volta uno studente gli fa uno scherzo, e eh, va, professor, professor, c'è un asino che vola. L'ho raccontato tante volte, quindi probabilmente chi mi segue... La conosce. San Tommaso che fa? Si alza dalla cattedra alla Sorbona di Parigi, eh, quindi si affaccia dalla finestra e comincia a guardare. Immaginate il resto degli studenti, no? quindi dapprima i risolini soffocati, dopodiché hanno cominciato a sghignazzare. E lui proprio non curante di niente, guarda, dopodiché si sporge, guarda bene a destra, a sinistra, in alto, in basso, e questi dicono. Dice, ma questo è proprio scemo questo qua. Immaginate, no? Lui torna a posto. Dopodiché fa, carissimi, ridete pure, eh? Però, oltre che a ridere, ricordate una cosa, che è più facile che Dio faccia volare un asino, che non che dia al vostro amico che permesso di dire una bugia scherzosa. Ecco, voi capite? Eh, eh, le risa si sono tramutate in gelo d'accordo ecco. Quindi le bugie non si dicono mai invito i miei amici a farsi un punto d'onore su due punti voi sapete che ogni tanto anche a me povero peccatore ecco le persone dicono voglio diventare tuo figlio spirituale d'accordo e io scherzo sempre, prendendo a prestito una battuta di Padre Pio, pur evidentemente vergognandomi, perché c'è soltanto che da vergognarsi, insomma, no? perché si tratta di due grandezze incommensurabili, non sono degno neanche di baciare la l'unghia dell'ultimo dito del piede sinistro di Padre Pio, evidentemente. Però lui scherzando diceva, ah, sì, eh, purché non mi fai vergognare? Ecco, allora... Un punto d'onore importante è questo, essere conosciuti per non dire mai le bugie, mai, per nessun motivo. Secondo, essere fedeli sempre alla parola data, se io faccio una promessa la mantengo. E terzo, non sporcare mai la bocca con le volgarità. Queste sono cose, eh, se mi posso eh, permettere di, di rubare un'espressione della Sacra Scrittura, a proposito di non rubare, sono cose molto gradite a Dio, ma altrettanto gradite agli uomini. Perché Gesù nel Vangelo dice di, di, di, di non giurare? Che non è che non si può giurare mai, ma perché una persona che dice sempre la, la verità, che bisogno ha di, di, di, di giurare, basta la mia parola. È un'offesa se tu mi chiedi, di giurare, perché io non mento, mai. Questo non toglie che in certe circostanze, per evidentemente per motivazione di ordine superiore e di ordine pubblico, possa essere richiesto il giuramento. Adesso non abbiamo già parlato di questa, di questa materia, no? Ma chi è che deve giurare? Deve giurare chi deve in qualche modo chiamare l'autorità di Dio a confermare la veridicità di quello che dice o a, come dire, ti ho promesso questa cosa, la farò. Non serve Dio, basta Basta la nostra parola. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale di questo comandamento. Oh, però qui c'è anche il problema del danno ingiusto dell'altrui fama. Specialmente oggi, amici miei, nel, nel, nel regno dei social, ah, qui proprio non lo so quanto purgatorio che ci faremo, mi ci metto pure io dentro, eh, tutti quanti, Perché la calunnia è il peccato più grave di tutti, più grave di tutti, cioè andare ad attribuire, a togliere la buona fama al prossimo e mettendo in giro falsità sul suo conto. Non vorrei fare la vittima, insomma, ma non avete idea di che repertorio ho già accumulato eh, come dire subito eh, nel corso degli anni cioè delle volte <ride> mi viene a raccontare ho oh, sentito dire questa dico, dico aspetta che altro sentito di? veramente proprio delle, delle cose fuori dal mondo d'accordo siccome ogni tanto molti anni fa venivo chiamato anche come dire eh, dai miei superiori E dire, ho oh, sentito dire questa cosa dico che cosa posso dire? C'è la mia parola contro quella di quell'altro. Se ci vuole credere, ci creda, insomma. Lei mi conosce, eh, faccia lei, insomma. <ride> ecco. Ma la calunnia è un peccato gravissimo, oltre che essere un reato. Si va dritti e dritti in galera per la calunnia. In galera, non lo so se c'è proprio la, la Credo di sì, Credo adesso non mi ricordo il codice penale. ma Comunque sia, sì, ci sono delle multe non indifferenti, a sicuro. Adesso le reminiscenze anche delle pene dittali per i singoli reali, reati sono, sono un po' troppo, sono passati quasi 30 anni insomma, rispetto a quando studiavo queste cose. Però la calunnia, e la calunnia va riparata solennemente, cioè, e con gli stessi mezzi, questo vale per tutti questi peccati che adesso vedremo, con gli stessi mezzi con cui io ho usato, che io ho usato per, per, per togliere la buona fama calunniando o semplicemente anche sparlando come vedremo del prossimo ho usato Facebook, Facebook, Twitter, Twitter, il giornale, il giornale, lo stesso giornale. Oppure l'ho detto ad una persona, devo andare da quella persona a dirgli il contrario, dire guarda che io questo l'ho calunniato. Per favore non tenere conto delle cose che ti ho detto, eccetera, eccetera. Oh, poi c'è un'altra cosa, la detrazione e la mormorazione, oh, la perché la calunnia è, è, è mettere in giro delle cose false, la detrazione e la mormorazione è mettere in giro delle cose vere così gratuitamente, allo scopo di danneggiare la buona fama del prossimo. Quindi È la maldicenza gratuita. Su questa materia ci sono delle, delle, de delle volte in cui ci si trova costretti a dover rivelare qualche cosa di non buono del prossimo, ma perché? Per evitare un danno maggiore o per l'edificazione altrui. Faccio un esempio, se io vado in un negozio e mi frodano, quindi mi vendono un prodotto difettoso, io glielo riporto e dico guarda, sto coso è difettoso, mi dai i soldi, lo cambiamo, Ah, non vuoi sapere niente, è chiaro che se io sono un amico che mi dice voglio andare a comprare quella cosa lì, dico che faccio? È maldicenza se gli dico guarda che se fossi in te, no, non è maldicenza, perché voglio evitare che questo mio amico ci ricaschi, no, ecco, però eh, non, non è necessario oppure opportuno andare a mettere queste cose in giro ai 4.20, no? Non so se, se, se, se mi spiego qui, purtroppo bisogna fare delle, delle valutazioni molto molto attenti. In ogni caso è sempre meglio, se possibile, evitare. Oh, c'è anche però il peccato dell'adulazione. Ah, dell'adulazione! Gli adulatori eh, si chiamano nel, nel linguaggio comune, eh, non lo so se, se si può dire, se non so se si può dire, lo, lo potrà dire, lecchino. Ecco, i classici portaborse, quindi quelli che, che, che adulano. Adulare che significa? Significa far credere a qualcuno di essere chissà chi o chissà, quel, o, o, o chissà che cosa. Quindi falsamente riconoscendogli grandezze e titoli che, che non ce l'ha. E magari anche ostentando questa cosa. L'adulatore, figlioli miei cari, è uno degli esseri insieme al traditore per quanto mi riguarda e anche al, al, al detrattore, quindi alla, alla carogna che, che ti parla dietro le spalle, queste sono cose ecco, particolarmente spregevoli da un punto di vista oggettivo. Poi certamente riguardo alla persona eh, preghiamo sempre per la conversione, ma da un punto di vista oggettivo sono delle cose molto spregevoli. Ho oh, poi il giudizio temerario, ma anche il sospetto temerario, dice il catechismo. Cosa vuol dire il giudizio temerario? Il giudizio temerario vuol dire attribuire ad una persona, che è quello che è proibito categoricamente dal Vangelo, non giudicate, è attribuire ad una persona cattive intenzioni gratuitamente. O sulla base di semplici sospetti. Allora, noi non, do, non, non dobbiamo sospettare niente di male di ness, neanche sospettare niente di male di nessuno a meno che non ci siano delle motivazioni oggettive. D'accordo? Qui gli esempi si potrebbero fuh, nella versione mh, al positivo, dice, l'ottavo comandamento ci ordina, oltre che di dire, adesso vedremo a tempo e luogo la verità, eh, per terminare il discorso sul giudizio e sospetto temerario, di interpretare in bene possibilmente l'azione del prossimo. Il sospetto e il giudizio te temerario sono note, diciamo così, nel linguaggio comune, come persone maligne, quelle che stanno sempre a vedere il male. Che ne so, vedo uno che ne so, che si è comprato la macchina nuova. Il bon, primo esempio sciocco che mi viene in mente, eh sì. Chi lo sa, andò la piata i sordi. Chi lo sa che macchinina ha fatto per andare a comprare questa macchina? Ma chi te l'ha detto? Perché devi andare a pensare in questo modo? Può essere quella macchina che gli hanno regalata, no? Tanto per dire una cosa, quindi. Meglio, guardate figlioli miei cari, è meglio astenersi, cioè riguardo gli affari del prossimo, meno ci pensiamo e meglio è. È sempre preferibile fino a dove è possibile, avete visto come si dice, stendere un velo pietoso. E il figlio di Noè quando vide il padre ubriaco e quando egli è mise un telo addosso e basta. Anche qui ci possono essere circostanze in cui purtroppo, ecco, purtroppo, non è possibile fare una cosa di questo genere. Sapete che credo che è attribuita ad Andreotti la famosa frase giudicare si fa peccato ma raramente si sbaglia, perché delle volte, ecco, però eh, delle volte non, cioè, eh, è necessario essere un pochino intelligenti, un pochino attenti, cioè... Quando il sospetto non è temerario ma è fondato, eh, tenendocelo per noi, eh, dobbiamo, perché altrimenti si cade nel, nel, nel difetto opposto che è l'ingenuità. Eh, io non è che posso diventare cretino, d'accordo, ecco. o, o non starci con, con la testa. Quindi il sospetto è peccato quando è temerario, cioè quando è completamente gratuito, quando io non ho nessun motivo di sospettare una cosa non buona del prossimo e lo faccio come dire a priori appunto proprio senza nessun fondamento ma possono succedere delle eh, possono capitare delle delle, delle, delle delle circostanze in cui il sospetto è più che lecito no se trovo una persona che sta facendo l'elemosina e che ha due occhi con le pupille dilatate e che, e, e che parla oh, che, che mi dai due spicci e eh, sospettare che con quei due spicci vada a bere o si vada a drogare è un sospetto non temerario, quasi doveroso. E se non faccio quel sospetto, fatto quel sospetto, che cosa dovrò fare? Devo astenermi dal dare i soldi a chi c'è il serio sospetto da quello che vedo che vada a comprarsi una dose o a farsi un bicchiere di vino. Lo capite, no? provate in queste circostanze a fare sempre il sistema che è infallibile ti accompagni al bar e ti compro io un panino e te lo mangi davanti a me però eh! perché delle volte sapete cosa fanno? tutto c'è sta nel repertorio quando si vedono smascherati quindi vanno a farci comprare sto panino dopodiché escono e lo buttano a secchio io di tutto ho visto nel corso della, della, della mia esistenza eh. quindi vabbè questo per far capire un po', quindi interpretare possibilmente sempre in bene le azioni del prossimo. È chiaro che fin dove è possibile, perché ci sono tante circostanze in cui non è possibile e, ripeto, l'osservanza di questo comandamento non può mai diventare tapparsi volontariamente gli occhi o cadere nell'ingenuità. Questo non si può fare perché purtroppo a volte il male ci si para dinanzi in maniera abbastanza evidente e tapparsi gli occhi, quindi non volerlo vedere o dissimularlo diventa un po' troppo poi, no? Ora attenzione, l'ottavo comandamento diceva che non, non si può mentire mai, quindi come faccio in certe circostanze? Sentite bene, ci ordina di dire a tempo e luogo la verità. Tempo opportuno, luogo, quindi al momento opportuno, che vuol dire non sempre e non in ogni caso, al luogo opportuno. Attenzione la verità, cioè non tutta la verità. Non mentire mai non significa dire sempre, sempre, cioè vedete il luogo, tutto e a tutti non si deve dire né sempre né tutto né a tutti capite io quello che dico alle persone dico guarda se io ti dico una cosa quello che ti dico è vero ma non è detto che sia tutto perché in alcuni casi tutto non si può o non si deve dire. L'importante è che quel poco che si dica sia vero. Ok? E questo si impara piano piano, no? Quindi a tempo e a luogo la verità ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandole falsamente o anche sparlandolo sparlandone deve riparare per quanto può per quanto può il danno arrecato, perché ci sta per quanto può ricordiamo sempre l'aneddoto la, l'altro aneddoto di un altro grande santo che era san filippo neri no ecco, quando gli andarono a confessare che uno che aveva fatto eh, il peccato di maldicenza o di calunnia, adesso non mi ricordo lui gli dice come penitenza dice, adesso devi comprare una gallina la spegni dopodiché vai in giro per Roma e butti in giro tutte quante le piume Questo dice, ma.. ma sta scherzando padre no, non devi fare questa penitenza poi devi tornare da me questo fa sta penitenza dice bene Adesso ti do la soluzione, eh? però come penitenza devi andare in giro a raccogliere tutte quante le penne che hai, spezzato, che, che, che hai sparso in giro per Roma. E il penitente gli ha risposto, "Dice padre, abbia pazienza, eh? io già mi sono mortificato a fare questa cosa qui, ma quello che mi chiede adesso è veramente impossibile, pur con tutta la buona volontà e pur volendomi umiliare ancora, come faccio ad andare a recuperare tutte quante le penne, Che lo sa che fino hanno fatto? E lui dice, eh come le chiacchiere tue, perché una volta che noi facciamo una chiacchiera su una persona, io su questo anche potrei scrivere un'enciclopedia, un tu vai a mettere in giro una chiacchiera vera o falsa sul prossimo e parte il tant'anno, adesso poi con i social è la fine, è la fine. E quelle penne spennate chi le va a raccogliere? E il nostro Signore che cosa ci chiederà? Conto? Cioè, non dobbiamo pensarci, eh. Tu adesso non te ne rendi conto. Immaginati se tu per una chiacchiera che hai fatto hai rovinato una persona. Perché parte da te, ma poi è stata, come dire, frrr, amplificata e si è sparsa e quella persona si è mezza rovinata. E quando muori che ti dovrà dinanzi al nostro Signore, tu pensi che il nostro Signore non te lo farà vedere questa cosa qui? Certo che te, io, io, io penso di sì. Vedi, tu hai fatto quella cosa, guarda poi che è successo. Sarebbe meglio che ci pensiamo noi prima. Evitare. Evitare. Gesù non ha già detto, benedite quelli che vi male dicono. Qualcuno parla male di te, tu parla bene di lui. E La regola che davano i santi: se puoi parlare bene di qualcuno, bene, altrimenti silenzio, sempre a meno che non ricorrano quelle famose circostanze, che lì poi è impossibile prevedere in maniera generale e astratta in tutti quanti i casi. Eh, lì bisogna depredarci di, di sano e santo discernimento. Passiamo al nono comandamento, così vorrei forse c'è tempo, speriamo, finire per questa volta. Che cosa ci proibisce il nono comandamento non desiderare la donna ad altri? Il nono comandamento non desiderare la donna ad altri ci proibisce pensieri e desideri cattivi. Che cosa ci ordina il nono comandamento? Il nono comandamento ci ordina la perfetta purezza dell'anima. Ed il massimo rispetto anche nell'intimo del cuore, sentite che grande Papa, per il santuario della famiglia. Quindi i pensieri e i desideri cattivi sono proibiti e il concilio di Trento, per chi non lo sapesse, dice esplicitamente che sul nono comandamento si può peccare mortalmente, perché un desiderio impuro è peccato mortale se è consentito. Come dice Gesù nel Vangelo, se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, così come pensare volontariamente a qualche cosa di osceno, così come anche guardarlo volontariamente, no? Qualcosa di osceno. Anche qui, figlioli miei cari, io lo dico perché non ho paura di dire le cose, eh. anche le persone sono sposate, diciamo io sono, sono sposato, quindi non è che sono, conosco certe cose. Sì, conosci certe cose nell'ambito della tua famiglia, di tua moglie, di tuo marito, ma fuori di questo ambito tu sei come me, eh. Non è che siccome tu conosci certe cose, c'è il film dove ci sono le scene di sesso esplicito, ah vabbè ma io tanto queste cose le so, le vivo, perché sono sposato e quindi lo posso vedere tranquillamente. Non funziona così eh amici eh? Non funziona così. Non le posso vedere io, ma le può vedere nessuno. E se mi ci imbatto in un film? Bene, adesso abbiamo i telecomandi in mano. Qua va beh, quasi tutto in streaming. E manda avanti. Ecco. E se non poi manda avanti eh, cambia canale. <ride> Spegni, dopo riaccendi. Ma abbiamo interesse a vedere la fine. Spegni e poi riaccendi. Dobbiamo difenderci in qualche, in qualche modo. Siamo in una, evidentemente in un contesto sociale che è altamente corrotto su, questi, su, questi, su queste materie. Quindi le difese devono essere alzate ma il massimo, la perfetta purezza dell'anima. Beati puri di cuore, ha detto Gesù, perché vedranno Dio. Purezza che vale per tutti, purezza che chiaramente è custodita con la verecondia e con la modestia. Mi sa che ne abbiamo già parlato di queste cose. Qui le signorine facciano sempre estremissima attenzione. Perché i desideri e i pensieri impuri possono venire a chiunque. Eh, ma sappi che se tu esponi il tuo corpo, sicuramente, sicuramente a qualcuno i pensieri e i desideri verranno 100%. Se va bene, pensieri e desideri. Se non va peggio. E chiediti: non lasciare che te lo dica io. Se, il signore, se per il nostro Signore è tutto ok. Cioè, se quando andare dall'altra parte, il nostro Signore non ti chiederà dice, ma quello era un impuro. Sì, certamente, ma è stato un impuro utilizzando come occasione te, allora. Se quello è come dire, un eh, come si dice un, eh, un impuro patentato. Quindi una persona che non è capace di guardare il prossimo se non concependo pensieri impuri, e quindi lo fa lo. lo lo fa comunque, dice vabbè, lo fa, ma io aguzzi la fantasia perché non c'è niente da fare, non c'è niente da, da fantasticare per quanto, per come io mi, mi presento, ma se invece come io mi presento gli offre già il soggetto di meditazione, capite che la cosa è del tutto differente, il peccato certamente è della persona, ma... Chi lo ha provocato è, ne è in qualche modo subordinatamente, ma in qualche modo anche lui reo, non è innocente. Il rispetto del santuario della famiglia. Santuario, e anche qui l'educazione che si dà ai figli fin da quando sono piccoli, alla modestia e al pudore. Voi dentro casa, ecco, perdonatevi se sono molto molto esplicito, andare in giro nudi non si fa. Ma quello è piccolo, quello del bambino, non capisce niente. Ma andare in giro i bambini nudi, pure nelle spiagge, non si fa. È chiaro che il bambino non capisce niente, quindi non è che interpreta quel gesto maliziosamente, ma non è educativo. Non va bene. Decimo ed ultimo comandamento che ci proibisce il decimo comandamento, non desiderare la roba d'altri. Il decimo comandamento, non desiderare la roba d'altri, ci proibisce l'avidità sfrenata delle ricchezze senza riguardo ai diritti e al bene del prossimo. E che ci ordina il decimo comandamento? Il decimo comandamento, 212, ci ordina di essere giusti e moderati nel desiderio di migliorare la propria condizione, di soffrire con pazienza le strettezze e le altre miserie permesse dal Signore a nostro merito, poiché al regno di Dio dobbiamo arrivare per via di molte tribolazioni. È spettacolo, amici. Allora, quando l'avidità delle ricchezze, capite, diventa sfrenata, non credo che sia difficile capire che qui si va nel penale, quindi che si pecca mortalmente, Si può peccare mortalmente anche sul decimo comandamento, se chiaramente non c'è la misura, no? Se io vedo una persona e gli auguro il male, dice, ah, si è comprato, si è comprato la Ferrari, Ah, pozza, pozza fa un incidente. Se uno dice una cosa del genere, secondo voi, è peccato veniale? oppure ah quella la realtà tutti ha preso tutti quei soldi, sordi, pozzanannaie tutti in medicine, sono, sono, sono espressioni che, che si sentono dire, peccato veniale, quindi la cosa fondamentale, vedete, non è che noi dobbiamo aspirare alla miseria, no o necessariamente abbracciare la povertà volontaria, no, non sono cose prescritte. Possiamo avere un desiderio giusto e moderato di migliorare la mia condizione, di avere una vita dignitosa, di avere una bella casa, di avere un lavoro decoroso, di vestirmi decentemente? Sì, senza stare a guardare e invidiare il prossimo, sì, si può fare. Se il Signore te lo concede e se invece il Signore non te lo concede che ti chiede un momento di precarietà, di difficoltà, di ristrettezze, che facciamo? Se siamo figli di Dio lo accettiamo e lo accogliamo con amore, lo soffriamo con pazienza. Perché è Dio che dà l'abbondanza in, in certi momenti o meno abbondanza e a volte anche eh, lo stretto proprio stretto necessario e a volte proprio la, la precarietà. Lui dispone le cose a seconda di quello che reputa bene per la sua creatura. I libri da pensare di, di, di, di, dicono che è preghiera ispirata a sapienza è non darmi né l'abbondanza né l'indigenza ma il giusto e il necessario per una vita dignitosa e decorosa diciamo che non è escluso che i figli di Dio possano avere anche un sacco di soldi o scusate se sono condizionato sempre dal recente pellegrinaggio di Padre Pio quella che diventò una delle più strette il braccio destro di Padre Pio Maria Pail era una miliardaria, la chiameremo oggi, americana. Proprio miliardaria, ha costruito dei complessi enormi. Quindi, ma è, era una santa donna, era una figlia spirituale di, di padre Pio. Tutti quanti quel patrimonio che c'aveva, una cosa molto rara, ma non, eh, non impossibile. Viva Dio se eh, il Signore desse un bel po' di soldi a un po' di figli di Dio che li sanno gestire come Dio comanda, no? per fare tanto del bene, perché in questa, in questa vita servono queste cose. Il miglior amico di Gesù, non dimentichiamolo, figlioli miei cari, che era Lazzaro di Teofilo, era ricco sfondato. Eh. Andate a vedere negli, negli scritti di, di, di, di, di Maria Valtorta l'episodio grazioso eh, del dialogo tra Gesù, che lei però non sapeva che era Gesù, e Maria, e Maria di Magdala al momento della, della risurrezione, allora comincia a dire, l'ha portato via tu? Guarda, se l'ha portato via tu, guarda, io sono Maria di Magdala, eh. io sono la figlia di, di Teofilo, non abbiamo un sacco di soldi, ti posso riempire d'oro cento volte tanto quanto lui pesa, basta che mi dici dove sta, una cosa del genere gli dice: era la sorella di Lazzaro. sempre secondo gli scritti di, di Maria Valtorta, eh, la custodia della vita della Madonna post ascensione, Lazzaro gli ha lasciato una casetta in una tenuta enorme nel, nel monte degli, degli Ulivi dove stava con San Giovanni, dove lei poteva stare riparata, riservata, protetta e c'è anche però un ambiente, un po' di bosco dove andare a farsi qualche passeggiata in giro. Lazzaro era miliardario, poi è diventato vescovo ed è morto martire, però era miliardario e non era certamente uno che bramava sfrenatamente le ricchezze, né che ne ha fatti usi cattivi. Ecco. Le ricchezze non sono un male in sé. Certo, come dice Gesù nel Vangelo, ammonisce è pericoloso. Sono cose pericolose, perché è molto difficile trovare una persona che abbia molte ricchezze e che ne abbia distaccato il cuore e che sappia amministrarle come Dio vuole. Bene amici, San Pio X mi perdonerà dei limiti, ecco di questa trattazione eh, abbiamo terminato i comandamenti con la prossima volta non è ancora finita l'aspetto morale eh, perché ci sono anche i precetti della chiesa e poi ci faremo un bel ripasso delle virtù cioè, prima le virtù cardinali e poi le, le virtù erogali, poi le virtù cardinali poi i vizi quindi la parte diciamo così eh, morale del catechismo non termina col decimo comandamento, ma ci aspettano appunto gli step dei precetti della Chiesa, delle virtù e dei vizi. Poi ci sarà la terza parte, che sono i mezzi per la vita di grazia, quindi i sacramenti, la preghiera, eccetera. Andiamo avanti come Dio vuole, con il suo aiuto. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Alla prossima puntata del Carriera.